questo è un dropper io non li so fare io morirò male nei dropper quindi detto questo dato che abbiamo già capito come andrà tutto possiamo iniziare allora eh, istruzioni ho già, le ho già eh, le so già cosa dobbiamo trovare dobbiamo trovare sei oggetti ovvero livelli sei sono livelli e sei sono gli oggetti questi oggetti si chiamano segreti eh, Sono numerati da 1 a 6 e Non sono obbligatori a prendere Però l'obiettivo alla fine è fare i dropper Non per forza prendere gli oggetti Mentre come regole abbiamo Allora Cerca di non usare i cheat Anche se sono attivi evidentemente Che sono attivati in caso di problema e Gioca in modalità pacifica In avventura Ok, adesso siamo sicuramente in avventura eh, L'Optifine Lo zoom dell'Optifine è consentito eh, Quindi Credo possiamo fare Iniziamo oh, uh, bello Ok Uh, livello 1 All Allora from the, th eh, from the trees Livello 1 difficoltà facile iniziamo con quattro cuori quindi 8hp e perfetto P credo possiamo iniziare Uh, 4 cuori come ho detto prima l'obiettivo di questa mappa è arrivare in fondo eh, senza prendere appunto arrivare senza prendere danno oppure nel senso non, non è obbligatorio non prendere danno però l'importante è che arriviamo in fondo vivi non è proprio un dropper, è tipo un parkour però E inoltre dobbiamo trovare anche i segreti che io... Ah eccolo, già l'ho visto, ecco una cassa là quindi il segreto sta lì sicuramente Intanto iniziamo così Ok perfetto, tentativo numero due, eh, allora Io credo che per ottimizzare il danno Dobbiamo andare qui Poi di qua E infine qua Allora Vai eh, Mezzo cuore Perfetto Credo va bene qui mezzo cuore Ok Aia Un cuore già non va bene Mezzo cuore E qui il segreto come lo prendiamo Dovrei in teoria Arrivare Ok ce la posso fare Iniziamo Allora Buttiamoci dai Ok mezzo cuore Adesso il mio obiettivo però È arrivare qui senza prendere Ok mezzo cuore di nuovo Il che è ottimo E adesso però L'obiettivo sarebbe arrivare Qua sotto Perfetto Segreto numero 1 Lo mettiamo qui Ed è perfetto Adesso cerchiamo di arrivare Ok, senza prendere tanto, Ok, livello numero 2 To the death eh, Livello 2 Difficoltà media eh, Iniziamo con tre cuori Infatti inizia a scendere Un po' più. Ok Credo che bisogna entrare Dato che non, non c'è altra possibilità Perfetto Allora Sono scemo Io sono scemo Scemo proprio S-C-E-M-O Moriamo Rifacciamo Ok perfetto Uno. Fatto questo Continuiamo Aia, un mezzo cuore E io da qui che faccio? Poi sì. Poi vado qui, aia Parte 2 Di qua, segreto numero 2 Perfetto, e abbiamo già due segreti Qui c'è qualcos'altro No, perfetto Andiamo di qua Scendiamo giù e Non voglio prendere Ok, mezzo cuore Torniamo alla lobby Livello numero 3 dai stiamo andando veloci Sarà facilissimo arrivare al 6 Le ultime parole famose Sempre alla in the cavern ehm, Difficoltà media Iniziamo con un cuore Aia Allora Dovrei fare così Vai di qua Forse così è più facile Ok perfetto Ok Perfetto Ma do un pro player allora, cos'è? Uh, allora, parla il carbone. Allora, mm, andiamo avanti. Uh, un pulsante. Segreto numero 3. Mamma mia, sono troppo bravo. Allora, andiamo avanti. Dai, su, su. Non dobbiamo perdere tempo. Qui c'è qualcos'altro. Sembrerebbe di no. E io qui come ci scendo? Aia, ok, niente Uh, un altro pulsante Uh, il diamante parla da oggi Insieme al carbone il diamante parla Ok, ci sono, vai Uh, uh finalmente Dopo 10.000 tentativi Dai, riproviamoci Perfetto Vai, ok, perfetto Vado No! sono per la decima volta qui ce la posso fare no e vai 1 due, e tre. sì ce l'ho fatta finalmente livello 4 difficoltà difficile e iniziamo con due cuori dai, promette bene questo livello Allora, qui c'è il segreto numero 4 Che noi prendiamo perché siamo delle persone brave e belle Allora, lì invece c'è una scala E quindi potremmo prenderla Ma dato che noi siamo stupidi e non ci riusciremmo mai nella vita sì. Lo facciamo, perché io decido Vai Ok adesso che ce l'ho fatta Posso andare qua Vai E moriamo Ok l'ultimo salto su questi Pannelli di vetro Andiamo avanti Perfetto Ok Ce la posso Fare vai Ma do. Sono troppo Allora se ce la faccio sono troppo felice Mamma mia Sto sclerando. Ah, ecco. Ce l'ho fatta. Torna alla lobby. Ah. Penultimo livello. Let's go. Uh. Allora. Eh... Oddio. Difficoltà difficile. Si inizia con due cuori. Ok. Cos'è sta cosa? Allora. Qui c'è un pulsante. Uh, una cassa. Segreto numero 5. Mamma mia. Ok. Credo di dover saltare su queste cose qua e non su questi che sono finti. Credo. Eh. Ok. Perfetto. Allora, è complicati. Mamma mia, triplo. Ok. Uh. Allora, ce l'ho fatta. Uh. Mamma mia, uno, due, no! Perfetto, vai, vai. Ok. Uno, due, tre, e quattro. Ok, ce la posso fare. Premi. Vai, ok, ed è uno. Adesso questa parte è impossibile. Vai, uno, due, tre e quattro. Ma do. Ok, vediamo qua adesso. Si attivano questi azzurri. Allora, uno, due e tre, mamma mia. E adesso? Vai, allora, uno, due e moriamo. Vai, uno, due, tre. 4, 5 e 6. Mamma mia ce l'ho fatta. Andiamo alla lobby. Livello 6. L'ultimo livello. Oh mio dio. Allora... Eh, lì c'è lo slime. Potrei atterrare lì. In teoria... Uh, lì c'è la cassa con... Ok sono arrivato qui però adesso il problema è intanto con un cuore di danno Però ho preso il segreto numero 6 e ho tutti i segreti E adesso in teoria vado su questo slime e moriamo Ce la posso fare voilà Mamma mia quanti tentativi Però finalmente ho finito finalmente speriamo che non ci sia un livello finale infatti la stanza della vittoria grazie per aver giocato perfetto ho finito finalmente questo dropper finalmente e quindi non giocherò più un dropper no scherzo no scherzo no scherzo perfetto grazie per aver visto il video ciao